Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti. Siamo al terzo appuntamento di questa quinta serie di Extrema Razio, iniziata eh, ad aprile dell'anno scorso su iniziativa del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. Eh, si tratta dunque del ventiquattresimo incontro e siamo particolarmente felici di, di ospitare a questo a, in questa, durante questa serata eh, Giorgio Bassa e lo ringrazio eh, per aver accettato l'invito Basta eh, è scrittore, docente, eh, sceneggiatore, curatore editoriale e collabora a diversi eh, quotidiani e certi eh, culturali. Eh, è superfluo presentarlo perché lo conosciamo, eh, lo conosciamo bene ehm, ha esordito con il romanzo Il Tempo Materiale, pubblicato uh, per Minimum Fax nel uh, 2008, ha successivamente uh, pubblicato un volume per la collana Contramano la terza, Spaisamento, uh, nel 2010, e un reportage uh, insieme a un fotografo, uh, Ramak Fazel, uh, Absolutely Nothing, storia e sparizione dei, nei deserti uh, americani, che è uscito nel uh, 2016. Ha curato diverse antologie e, uh, e anche uh, ha fatto parte di uh, diversi volumi collettanei, tra cui Presente, uh, uscito per Inaudi nel 2012, uh, con Paolo Nori, Michela Murgia e uh, Andrea Baiani. Uh, la sua ultima pubblicazione è un racconto uh, lungo, che è, che è uscito proprio oggi uh, per l'editore Casagrande e si chiama Uh, tre, uh, tre orfani. Il titolo di questo incontro è Forme del ritorno. Uh, il ritorno è un tema molto complesso, un tema molto vasto, un archetipo letterario, non so. uh, però è un tema che forse uh, è anche adatto a questi uh, tempi non facili. Uh, stiamo usando molto spesso la parola ritorno per chiederci metaforicamente quando si ritornerà alla normalità eh, o all'idea che abbiamo. Uh, della, della oggi, che abbiamo avuto fino ad oggi, della normalità e uh, si parla anche molto spesso di ritorni fisici, quindi di viaggi uh, geografici con la possibilità appunto di ritornare uh, a casa e uh, con le limitazioni che uh, in questo tempo abbiamo rispetto appunto ai uh, movimenti. Uh, Giorgio Basta, uh, a cui uh, desidero lasciare subito la parola, ha una grande uh, capacità, oltre alla sua nota capacità di, di utilizzare e, uh, e maneggiare la lingua. Uh, ha una, la capacità di connettere cose uh, ad altre cose. E in questo senso mi è venuto in mente, uh, leggendo l'ultimo... Uh, racconto che uh, è uscito oggi. Mi è venuto in mente l'ultimo viaggio che avevo fatto prima dell'inizio uh, della, uh, della pandemia in Europa uh, a Venezia e mi trovavo alla Ca Foscari dove, uh, dove c'è un'aula uh, un di Carlo Scarpa Laura, uh, Laura Barazzo in cui è presente un'installazione con delle citazioni di Carlo Scarpa uh, di un'opera un che si intitola To Invent Relations. E una di queste citazioni di Carlo Scarpa è, uh, in order to achieve something one needs to invent relations, cioè per riuscire a ottenere qualcosa bisogna inventare delle relazioni. E in questo senso secondo me uh, Giorgio Vasta uh, è, uh, è davvero uh, un, un maestro nel saper connettere anche cose molto uh, distan distanti tra loro, cioè nel creare dei, dei grafi di, uh, di conoscenze. Di, di conoscenza e, di, e uh, di, uh, di scrittura e in questo senso proprio rileggendo ri, anche uh, in questi giorni uh, le, le sue opere soprattutto il tempo, il tempo materiale mi è tornato in mente una, un altro volume di giorgio, uh, di giorgio boatto uh, scusate, di alberto boatto lo sguardo da di fuori uh, che è stato ripubblicato ri uh, non, non tanti anni fa da Castelbecchi, è un libro degli anni, uh, degli anni 80, dell'inizio degli anni 80 e uh, in, questo, in questo volume uh, Boatto uh, parlava di ordini di, di grandezza, uh, del fatto che per creare delle relazioni Uh, si, uh, si devono presupporre degli ordini di grandezza e uh, in questo saggio si partiva da due ordini di grandezza quello del cosmonauta co e quindi uh, del, dello sguardo dal di fuori, uh, visto al di fuori della terra e quindi uno sguardo di vista esterno sul molto grande e uh, lo sguardo dello psiconauta e quindi sul, uh, sul piccolo, sul biologico e uh, sul, uh, sull'immaginario uh, psicologico e uh, questi due sguardi secondo me caratterizzano tutta la scrittura di, di Vasta, ma anche tutti i dialoghi che, che, ho, uh, uh, che ho ascoltato, uh, ovvero questa capacità di andare sempre uh, sia sul molto grande che uh, sul molto piccolo. Quindi io lascio la parola a Giorgio, lo ringrazio moltissimo per aver accettato uh, l'invito e, uh, e appunto lo ascolteremo parlare di queste uh, forme del, del ritorno e di queste relazioni. Uh, che uh, ci darà questa sera? Buonasera a tutti, grazie a Emanuela Carbè, grazie a Guido Mazzoni e all'Università di Siena, Extrema Razio per, per l'invito e grazie a tutti voi di essere qui in questo qui particolare eh, nel quale ci si trova, che ci ritroviamo a condividere da, in grosso modo, un anno a questa parte. E, mh, con Emanuele abbiamo eh, individuato questo macrotema che è quello del ritorno, a partire da una mia... Mh, non posso definirla ossessione perché sarebbe e rischierei di essere enfatico, ma mh, di una curiosità nei confronti di quella che è al contempo un'esperienza, è un'esperienza tutto sommato comune, eh, nonché una rappresentazione narrativa, perché il ritorno è qualcosa che ci accade ed è qualcosa che viene messo in scena dalla letteratura, dal cinema, dal teatro, da altre forme ancora di narrazione. La curiosità nei confronti di questa esperienza di questa narrazione è una curiosità che come almeno nel mio caso spesso accade non ha eh, un eh, primo impulso eh, d'ordine culturale, eh, non necessariamente nasce dalla lettura, dalla visione di film. Eh, trova il suo impulso in alcuni fatti che accadono, che mi sono accaduti eh, negli ultimi anni, che a un certo punto mi sono reso conto essere ecco, mh, collegabili eh, tra di loro. Era come se, eh, dopo non essermene reso conto per parecchio tempo, all'improvviso dei filamenti eh, si allungassero da un episodio all'altro, dei denominatori comuni si cioè facessero riconoscibili eh, fino all'emersione eh, un po' più consapevole, via via più consapevole eh, di quello che in questo momento chiamiamo eh, ritorno. Ehm, Premetto questo, il ritorno al quale penso, il ritorno che è, vorrei condividere con voi, un ritorno che non è necessariamente successivo eh, a ciò che dal punto di vista logico, dal punto di vista fisico, eh, diamo per implicito eh, che lo preceda, vale a dire l'andata, l'andare. Ehm, nel senso che logicamente e fisicamente eh, si ritorna eh, nello spazio, perlomeno, nel momento in cui eh, c'è stato un eh, movimento preliminare fondamentale che è quello di andare. Io penso a un ritorno ehm, più simile a eh, uno stato d'animo, non subalterno all'andare, non ancillare all'andare, eh, ma come vera e propria esperienza eh, sentimentale, forse più esattamente lo intendo come uno sguardo sulle cose e come accennavo ieri a Emanuela e a Guido credo eh, che questo ritorno che questi ritorni si siano imposti alla mia attenzione perché penso che eh, in qualche modo abbiano un legame con eh, l'età adulta. Eh, chiarisco da subito che non considero l'età adulta qualcosa che per forza deve essere individuato, determinato da un punto di vista anagrafico. Eh, poi magari ci mh, torno su, eh, ma per me Zazì nel eh, romanzo di Quenot eh, è un personaggio che ha a che fare con eh, l'irruzione improvvisa dell'età adulta, se non addirittura della vecchiaia. In una bambina di 11-12 anni è per me quello è un personaggio che eh, ritorna. Ehm, proverò a, ad accennare tanto a narrazioni, ma questo probabilmente nella seconda parte della nostra conversazione, nelle quali eh, il ritorno è esplicito, penso ovviamente, a quello che fa da punto di riferimento, vale a dire l'odissea, provando però a leggerla, eh, a guardarla in un'altra prospettiva pensando a un Ulisse amletico perlomeno, ma in realtà preferirei riuscire ad arrivare al, alla descrizione di un Ulisse ipocrita eh, perché l'Ulisse amletico ha come dire una sua fondatezza nelle parole che lo descrivono nell'aggettivo preso da, da Shakespeare però è ancora molto nobile eh, mentre invece l'Ulisse ipocrita è quello che sento più vicino, è un Ulisse che mente a mh, se stesso eh, e che mente in qualche modo anche a, mh, agli altri. Vorrei però partire da qualcosa che di solito nei contesti letterari viene considerato Triviale, Tra le poche persone che conosco eh, che invece non considerano, non considerano triviale questo argomento c'è proprio Guido Mazzoni, vale a dire dal calcio perché quando eh, mi sono trovato a ragionare sul ritorno prima di tutto ho ricordato una partita eh, che ha quasi 40 anni eh, perché venne disputata il 28 settembre del 1983. Dalla Juventus contro una squadra polacca che era il Lechia Danzica. Eh, sapete, sappiamo che le partite che vengono disputate in Europa eh, tra squadre di club di paesi diversi eh, sono eh, partite che nascono come dire dal, da un desiderio di competizione anche in qualche modo da un desiderio di conoscenza interna eh, dell'Europa eh, attraverso lo spostamento il movimento delle squadre, delle tifoserie eh. e si articola, come del resto si articola si organizza anche un campionato di calcio ma nelle competizioni di questo tipo è tutto molto più radicale, più secco in una partita di andata è una partita di ritorno. Quindi in questa prima accezione la parola ritorno è un po' come dire sospesa e assunta in maniera eh, molto tecnica. Ora eh, il 14 settembre del 1983 la Juventus che aveva eh, la domenica disputato la prima partita di campionato vincendo per 7 0 contro l'Ascoli eh, gioca a Torino la partita di andata contro questa squadra polacca. Eh, a settembre si gio gi giocavano così dei gironi eliminatori che saranno stati dei 32 se non se dei 64esimi di, di finale. Eh, la partita eh, riproduce lo stesso identico risultato della domenica. La Juventus vince 7-0 contro eh, questa squadra polacca, di, eh, una squadra che mescolava al suo interno dilettanti, semiprofessionisti. Trovarsi due settimane dopo, il 28 settembre, a giocare la partita di ritorno è, aveva un carattere eh, inerziale, cioè si doveva andare a giocare, si doveva disputare la partita perché le regole quello dicono e uh, perché uh, indipendentemente dall'esito della partita d'andata il ritorno deve essere giocato, le squadre devono uh, scendere in campo um, quella partita di ritorno uh, l'ho ricordata a lungo e mi è tornata in mente a partire dai 40, 42, 43 anni eh, avendone fra l'altro un, eh, un ricordo sbagliato, un ricordo equivocato nel suo complesso. Intanto ero convinto che la Juventus avesse giocato contro una squadra finlandese. Ricordavo l'andata terminata 4-0, ricordavo un ritorno eh, che si sarebbe concluso 4-0. E a partire dai 40, 42, 43 anni ho pensato a quella partita di ritorno, in particolar modo al secondo tempo di quella partita, come un'immagine tra le più potenti, mh, grottesche, tragicomiche dell'inutilità. Eh, quel tempo, quei 45 minuti, mi sembravano eh, qualcosa di oggettivamente e eh, in modo inesauribile, inutile, inerziale, come dicevo. Eh, e forse erano anni nei quali mi sembrava di vivere dentro quei 45 minuti. Eh, mi sembrava e a volte ancora mi, mi sembra di stare in un uh, tempo e mi riferisco a un tempo individuale, non faccio riferimento all'epoca non, uh, non ce l'ho con uh, come dire i connotati esterni del tempo penso al mio modo di viverlo mi sembrava e ogni tanto mi sembra di stare all'interno di quei 45 minuti in realtà quella partita terminò eh, 3 a 2 e ehm, ebbe questa caratteristica appunto, questo senso di eh, inutilità generale. Bisognava giocare anche se non c'erano dubbi su quello che sarebbe accaduto, però terminato il primo tempo... Eh, arrivati a una situazione inaspettata perché dopo essere andata in vantaggio la Juve era andata in svantaggio per due gol della squadra polacca a un certo punto eh, al centro del rettangolo di gioco si affrontano quello che in quel momento era il calciatore più, più bravo più importante al mondo vale a dire Michel Platini è un eh, ignoto centrocampista polacco. L'ignoto centrocampista polacco porta palla, affronta Platini e in questo puntino microscopico, eh, all'interno di un tempo inutile, di un tempo inerziale, di un ritorno eh, che, se ci fosse stato modo, sarebbe stato meglio risparmiarsi, eh, fa un tunnel a Michel Platini eh, è il momento nel quale Davide affronta e eh, in qualche modo oltraggia Golia perché il tunnel non è semplicemente il dribbling è qualcosa è una specie di piccola onta eh, nell'esperienza del giocatore superato con eh, un tunnel e allora in quel momento c'è una specie di prima rivelazione all'interno del tempo inutile si determina l'inaspettato, laddove tutto era atteso, non semplicemente prevedibile, previsto, fino addirittura a un senso di logoramento, di consunzione eh, del, eh, di quel tempo stesso, accade qualcosa che probabilmente nell'esperienza di quel centrocampista eh, polacco è l'acme della sua carriera agonistica, avrà magari vinto una classifica eh, dei marcatori in un suo campionato, ma ciò che avrà raccontato ai suoi figli e ai suoi nipoti è di quella volta in cui ha superato in tunnel Platini. L'episodio però non si conclude eh, con eh, il tunnel e eh, mi ha fatto molto piacere vent'anni fa leggere in un racconto di Dario Voltolini eh, che si intitola Bravo e che fa parte di una raccolta che si intitola Dieci eh, sono tutte storie che hanno a che fare con il calcio eh, mi ha fatto piacere leggere il racconto di questo ulteriore eh, minuscolo sviluppo di, quella, di quel frangente perché Platini, superato in tunnel dal calciatore polacco ha la prontezza di riflessi, ma mi verrebbe da dire la mh, visione, non semplicemente di gioco è una visione che trascende il calcistico e dice qualcosa sull'umano, per cui si gira, segue eh, il movimento del suo avversario, gli dà una pacca sul sedere e gli grida dietro bravo, bravo più probabilmente. Cioè riesce eh, in quell'istante del ritorno ad avere una prospettiva generale, una messa a fuoco... Eh, come si può dire sul paradosso stesso eh, che si stava realizzando in quel momento e sulla sua bellezza quindi iniziato un ragionamento sul ritorno eh, una, cosa, una prima cosa che mi sono detto è che il ritorno, è il tempo durante il quale eh, si generano eh, se lo sguardo lo desidera e lo consente delle epifanie eh, in cui eh, si dà l'inaspettato. Eh, il ritorno mi ha riguardato, mi riguarda eh, anche per delle ragioni strettamente personali, eh, geografiche, perché io sono stato per vent'anni qualcuno che ha vissuto altrove, a metà degli anni 90 ho lasciato Palermo, ho vissuto soprattutto a Torino e poi per qualche anno a Roma, quando sono tornato a Palermo, erano trascorsi vent'anni, questo eh, determinava sempre eh, un certo tipo di eh, reazione nelle persone che pochissime incontravo a, a Palermo quando qualche anno fa sono tornato. Perché quei vent'anni eh, di eh, lontananza dalla città venivano eh, considerati in modo molto epico. Eh, come se ehm, Palermo fosse Itaca e io un uh, Ulisside contemporaneo che, eh, divorato dalla nostalgia, eh, trattenuto suo malgrado lontano, fosse finalmente riuscito a eh, toccare eh, l'isola alla quale ritornava. E C'era eh, un senso di delusione tutte le volte in cui io precisavo di non avere mai sentito nessuna nostalgia, di Palermo ehm, di esserci tornato mio malgrado accidentalmente ehm, quando chiarivo che il mio ritorno era più simile alla situazione di chi mette il piede su una buccia di banana e quando a terra di schiena si gira e si accorge che sotto di lui c'è il luogo dal quale era partito eh, ed è sbalordito e sgomento nell'accorgersi che lì sotto c'è eh, Itaca. Il eh, tempo è trascorso, sono passati adesso eh, 5-6 anni da quando sono tornato a Palermo e ancora le poche volte in cui capita di eh, raccontare di me a livello proprio di vicenda eh, biografica c'è questo sguardo quasi implorante dell'interlocutore che vorrebbe iscrivere il mio ritorno all'interno di una cornice tradizionale nella quale io ho a lungo sentito nostalgia e finalmente sono tornato e tocca ogni volta precisare che la nostalgia non c'era ehm, una pacificazione non è avvenuta e anzi in un certo senso il conflitto si è fatto più radicale. A rendere eh, ambigua sempre su un piano Personale di microscopiche intuizioni l'esperienza del ritorno è che da eh, poco più di un anno a questa parte io mi ritrovo ad avere a che fare con le rondini vale a dire con eh, forse l'animale più ricorrente eh, sui libri delle scuole elementari eh, perché c'è qualcosa di, di affascinante eh, nella curvatura delle, delle ali, nella possibilità di, eh, di segnarle, ma io le rondini così forse le ho intraviste, osservate in modo sommario nel corso del tempo senza mai soffermarmi su di loro da un anno, dal marzo dell'anno scorso, quindi adesso questo. Appena passato il secondo, ho un rapporto diretto con le rondini perché nella casa nella quale sono andato ad abitare le rondini eh, nidificano nelle cavità che si aprono sopra eh, le cornici delle porte-finestre. E quindi l'anno scorso, e di nuovo quest'anno, da una decina di giorni, ehm, eh, io sento un brusco che è quello degli artigli della rondine che porta eh, il cibo eh, all'interno del nido e che eh, raggiunge la, la parte di legno e, e pietra nella quale si incune e poi subito eh, lo spazio in questo momento davvero a due metri da me si accende di una eh, miriade luccicante di eh, 5T. E da quando eh, ho questo rapporto diretto con le rondini, eh, evocate in, a volte anche in letteratura come immagine del ritorno, quello che io mi chiedo è ma in effetti quando arrivano qui eh, dentro le intercapedini, negli spazi cavi, eh, tra legno e pietra, eh, queste, tra virgolette, mie rondini stanno ritornando, stanno andando, eh, qual è il criterio che fissa nel, eh, nel caso della loro esperienza, che dà valore, che dà significato, che dà fondamento, al, eh, al senso del loro movimento eh, quando alla fine dell'estate eh, ripartiranno quello sarà un andare, sarà un tornare e allora eh, a partire da questa ambiguità un, eh, un, altre, un altro elemento che affiora eh, che fra l'altro, come dire, mi affascinava già da prima di ragionare sul ritorno, è, ehm, è una condizione che è quella dell'andirivieni, eh, che a volte viene legato al nervosismo, eh, alla ehm, ricerca... Eh, nevrotica, frenetica, eh, indeterminata, a volte indeterminabile, di qualcosa. Per cui cerchi, eh, ma non sai esattamente dove si trova quello che cerchi, e quindi ti muovi in una direzione e nell'altra. E, nell e c'è stato anche un eh, periodo in cui eh, mi ero concentrato su una scena che arriva alla fine di Anna Carienina, eh, in cui il diciamo, protagonista in del romanzo di eh, Tolstoi ehm, scopre, dopo un episodio di rabbia contro sua moglie, che rimprovera aspramente per quello che ritiene una disattenzione che poteva costare cara eh, a lei e, e alla figlia, eh, si rende conto che eh, la sua età adulta, eh, alla quale anelava eh, anche attraverso il, il eh, matrimonio, non è una soglia che viene definitivamente superata. Eh, Tolstoi concede a Levin eh, questo personaggio, che in un certo senso è come se concedesse se stesso, eh, attraverso quel personaggio eh, questa specie di eh, saggezza che poi è appunto una saggezza eh, che non si deposita eh, che non sedimenta è più vicina al presentimento e all'intuizione che a una conoscenza forte che eh, forse l'età adulta non è appunto il superamento un ritornare ultimo in cui la soglia si supera eh, e non occorrerà più superarla, ma un continuo andirivieni, eh, un movimento da una parte e dall'altra, quasi una specie di eh, rimuginio, eh, di tergiversazione, eh, e quindi eh, anche l'andirivieni eh, interviene a come dire aggiungere connotati, aggiungere elementi a questa esperienza del ritorno racconto un ultimo episodio che è il più recente mh, non esattamente il più recente però forse il più significativo, quello a partire dal quale ho cominciato a riprendere in mano dei libri eh, leggendoli nella prospettiva del ritorno e a leggerne di nuovo a guardare film nella prospettiva del ritorno poco meno di due anni fa ero Ehm, a trascorrere qualche giorno eh, di vacanza tra la fine di maggio e l'inizio di giugno con un caro amico ci conosciamo da, da 25 anni che si chiama Andrea ehm, a Oro 6 in, eh, in Sardegna dei giorni tranquilli passati a, a leggere e ad andare in giro con noi mh, diciamo può risultare marginale il riferimento, ma in realtà non lo è del tutto, c'era anche Frank, vale a dire l'alano arlecchino del mio amico Andrea, eh, un animale di una settantina di chili e di una, come dire, e di una paura che ha eh, un peso, come, come dire... Una consistenza e una propagazione abnormi, eh, un animale che è terrorizzato dallo scotimento della sua stessa eh, coda, tanto che ehm, il tempo insieme trascorreva sempre in uno stato di ansia perché c'era il timore di turbare l'ipersensibilità di questo. Alano, di poter eh, compiere un movimento che lo terrorizzasse. Una volta ci siamo incontrati sulle scale interne della casa in cui eravamo ospiti, io in salita, lui in discesa, il cane precipitato dall'alto della scala eh, fino in fondo scomparendo per i tre giorni successivi. Questa specie di eh, microscopica armata brancaleone eh, o di musicanti di Brema eh, un pomeriggio ha raggiunto un, una riserva naturale eh, nel golfo di Orosei, un, un posto bellissimo, ben custodito, con un ingresso regolato da un biglietto e da un passaggio a livello e con un'indicazione ben precisa. Eh, dovete ritornare. Entro un determinato orario, perché diversamente il passaggio a livello viene chiuso e quindi eh, le macchine non potranno uscire. Si lascia la macchina a, in una piazzola in cemento a una certa distanza dalla, dalla spiaggia e camminando si raggiungono queste spiagge di dune che, alla fine di maggio-inizio di giugno, sono deserte. Passa un pomeriggio molto piacevole, leggendo, e nel mio caso anche leggendo le bozze di un, eh, di un libro che avrei dovuto presentare da lì a qualche giorno un festival eh, letterario. Eh, Frank riesce a trovare, come dire, una confidenza con se stesso tale da correre. Eh, e con il mio amico Andrea lo guardiamo ammirati e allo stesso tempo preoccupati che tante euforia potesse all'improvviso riprecipitarlo nel, nella sua eh, consueta angoscia, ma persino Frank quel pomeriggio era eh, sereno. Ehm, intorno alle sei e mezza, se non ricordo male, la chiusura era alle sette, eh, il mio amico Andrea e Frank tornano da una passeggiata che eh, hanno fatto, mentre io continuavo a leggere, lungo la spiaggia e nel raccogliere eh, zaino, telo eh, Andrea mi dice eh, se ti va fai una passeggiata lungo questo tratto di costa perché è molto bello fra l'altro sta per tramontare il sole e ne vale la pena, ci vediamo da qui a 20 minuti nella piazzola, non dove abbiamo lasciato la macchina quella accanto eh, inconfondibile eh, impossibile eh, sbagliarsi allora con il costume umido indosso la maglietta mh, prendo una di queste borse di tela nella quale avevo eh, le bozze del libro che stavo leggendo e il cellulare eh, fra l'altro quasi scarico non mi porto dietro nient'altro perché anzi il mio amico si offre di portare il mio zainetto alla macchina, non mi porto nulla perché nulla mi sarebbe servito e mi avvio lungo questo tratto di costa, vado. Utilizziamo il verbo andare perché in quel momento possiamo dire che il dominio psicologico, culturale, eh, biografico nel quale pensavo di trovarmi era quello che ha a che fare con, eh, con l'andare. Ehm, io ho scarsissime capacità contemplative, meditative, quindi un paesaggio eh, nel mio sguardo si consuma dopo pochissimo, ehm, non solo indipendentemente da un tramonto, ma forse addirittura il tramonto peggiora le cose, nel senso che mi eh, innervosisce e a volte addirittura mi, mi irrita quindi eh, dopo cinque minuti di cammino eh, smetto di guardare in direzione del, dell'orizzonte e eh, seguo eh, le impronte di frank eh, perfettamente riconoscibili sulla battigia eh, Forse mi distraggo, forse seguo una pista animale, eh, non mi accorgo di quanto tempo trascorre. Eh, guardo alla mia sinistra in direzione del, diciamo dell'entroterra, eh, il mare era la mia destra, e penso eh, forse è il momento di eh, andare verso il luogo dell'appuntamento. Invece tiro dritto e chiedendomi per un istante perché eh, continuo ad andare in questa direzione laddove ho un appuntamento, fra l'altro sono scrupolosissimo, puntuale, ho un rapporto come dire nevrotico con il tempo, preferisco aspettare che fare aspettare. In più il costume umido addosso alle 7 meno un quarto di sera comincia a farsi sentire, a diventare fastidioso, è il caso davvero di tornare, farsi una doccia e, e cenare. Eh, dopo diverse centinaia di metri mi dico che forse è meglio mh, perlomeno rompere questo movimento parallelo alla costa e eh, innescare la perpendicolare e andare verso l'interno. Mi guardo intorno, non trovo nessuna piazzola in cemento, eh, ma un sentiero di polvere eh, e comincio a percorrerlo. Tiro fuori il cellulare, eh, vedo che sta andando verso il risparmio energetico, ma soprattutto leggo in alto a sinistra nessun servizio in una riserva naturale è difficile che ci siano ripetitori, eh, fondamentalmente è inutile, mi dico, vabbè, sarà sufficiente continuare a camminare per un po' e qualcosa accadrà. Eh, comincio a sentire il corpo eh, come non lo avevo sentito fino a quel momento, comincio a sentire l'umido degli indumenti. A percepire la consistenza dell'aria e la sua temperatura. Tutto era stato gradevole fino a quel momento, ma a quel punto, avvicinandosi verso il crepuscolo, davvero l'aria diventa... non è che diventa necessariamente più fredda, comincia a percepirla come più fredda. Eh, mi rendo conto di eh, aumentare il ritmo del passo e mi vengono in mente i tanti cani randagi che nel corso dei decenni ho visto in giro per Palermo, eh, sempre intenerito dalla loro esistenza e allo stesso tempo eh, chiedendomi perché i cani randagi che non stanno andando in nessun luogo nella maggior parte dei casi eh, ne stanno ritornando. Eh, si muovono così velocemente perché c'è una frenesia nella loro andatura, eh, come se dovessero andare prestissimo in nessun posto, come se ci fosse una relazione diretta tra la eh, mancanza di una meta, eh, di un telos, di un senso e la e il bisogno di raggiungerla nel minor tempo eh, possibile. Mi accorgo di camminare eh, con l'andatura del randaggio, sempre più eh, veloce. Mi accorgo di guardare lo spazio in un'altra maniera. Comincio a dirmi, considerate erano trascorsi 40 minuti a quel punto, tre quarti d'ora, ma ehm, come potrei passare la notte? Cerco di ricordarmi, in quell'appunto davvero, se la letteratura ti viene in mente, ti viene in mente perché in realtà ti vengono in mente delle situazioni, come dire, non proprio ben augurali, eh, le due versioni di un racconto di Jack London che si intitola Preparare un fuoco. Si svolge tra le nevi e i ghiacci, ma la difficoltà consiste nel riuscire ad accendere un fuoco, comincio a guardare i cespugli, gli alberi la vegetazione a volte più folta, altre più rada ehm, immaginando di dover trovare, di poter trovare là dentro un ricovero ovviamente non c'è nessuno spazio abitato eh, nessun abituro per usare una parola che come dire avrebbe avuto una coerenza dal punto di vista lessicale con quel tipo di spazio a un certo punto però mi imbatto in qualcuno. Eh, non al di là del recinto di legno che sui due lati perimetrava il sentiero, ma lungo il sentiero stesso, mi viene incontro una mucca. Eh, in realtà, diciamo, la mucca mh, si muove nella direzione opposta alla mia mi viene incontro, e già eh, nella terminologia utilizzata, una forma di implorazione da parte mia nei suoi confronti e di mitomania, perché la mucca mi affronta chiarendomi delle cose, con il suo sguardo particolare, ehm, di essere del tutto irrilevante, di non avere ragione, non semplicemente di trovarmi in quel luogo, in un certo senso di essere al mondo. Mi registra come qualcosa di eh, meno significativo di un'increspatura lungo il suo cammino. È chiaro che un ciuffo d'erba commestibile è nell'esperienza della mucca qualcosa di più importante rispetto al bipede eh, che le si trova di fronte. Io mi accorgo, nello sguardo nero, lucido convesso eh, dell'animale, ehm, è come se vedessi in quel momento chi sono. Eh, una irrilevanza che non nasce da una valutazione, ma è del tutto eh, strutturale. Mi lascio la mucca alle spalle, la mucca non si lascia nulla eh, alle spalle perché non concepisce, eh, come dire, non mi regala neanche un pensiero. E dopo un po', al di là del recinto, con la luce che, come dire, si abbassa sempre di più, vedo un fuoco eh, che assume subito eh, dei caratteri biblici. Eh, mi rendo conto che è un fuoco che qualcuno deve avere appiccato, eh, che è un falò controllato, che quindi da qualche parte, come dire, delle... Delle forme di vita umana devono esserci, ma per me quello è il rogo in, in fiamme. E penso, ecco, le visioni che ti, come dire, che scandiscono il percorso nel momento in cui, senza accorgertene, hai superato una soglia, il tuo movimento non è più un andare, ma è un ritornare. Eh, Nell'arco delle quasi due ore complessivamente trascorse a vagare eh, all'interno di questa riserva naturale, ehm, io a un certo punto è come se mi fossi detto tutto quello che sta accadendo, i connotati, eh, il senso di disagio, di imbarazzo, di ridicolo, di tragicomicità, di questa situazione eh, sono le cose che accadono durante il ritorno. Eh, nel momento in cui il sentimento del ritorno ti si impone e in qualche modo orienta il tuo sguardo. Eh, da quella riserva naturale sono a un certo punto venuto fuori e devo dire che quando ci si è ritrovati con il mio amico Andrea, che non si capacitava di tutto quello che era accaduto, eh, il conforto maggiore è stato lo sguardo di Frank, eh, che mi ha guardato come si guarda qualcuno che è messo peggio di lui. Eh, cioè io so in quel momento di avere suscitato la cosa più simile all'autostima, che quella lano arlecchino può avere vissuto nella, nella sua vita era come se guardandomi dopo due ore trascorse nell'abitacolo della macchina eh, mi dicesse persino io magari fuggendo magari terrorizzato sarei riuscito a eh, comportarmi diversamente a comportarmi meglio qualche tempo dopo e concludo ho eh, ripreso ma in mano un romanzo che eh, mi ritrovo a leggere periodicamente eh, un romanzo di Joseph Roth che si intitola eh, Fuga senza fine, che è il racconto di una eh, peregrinazione attraverso l'Europa di un tenente dell'esercito austriaco che si chiama Franz Tundalo incontriamo nel pieno della prima guerra mondiale nel 1916 lo seguiremo in giro per l'Europa eh, in una peregrinazione che sembra avere soprattutto a che fare con la ricerca di un luogo eh, nel quale stare poi ha in realtà anche un legame con un altro vagabondo eh, dello spazio, che è il Milton di una questione privata di Fenoglio, vale a dire c'è anche una ragione sentimentale, c'è non tanto Fulvia, tra l'altro Milton non è in cerca di Fulvia, ma in cerca di Giorgio, del, dell'altro partigiano al, al quale chiedere eh, della questione privata che dà il titolo al, al romanzo di Fenoglio, mentre invece in Fuga senza fine c'è eh, Irene, e quando ho ripreso in mano questo libro, nel quale Roth si mette in scena, è eh, un interlocutore di Tunda, e, e lo racconta molto da vicino, ho trovato due descrizioni, ehm, una all'inizio e una eh, alla fine, che mi sono sembrate due descrizioni che mi davano, il senso eh, di quell'esperienza eh, a Oro 6 eh, e di ciò che io personalmente intendo per ritorno, eh, quelli che sono i connotati dal eh, mio punto di vista del ritorno. All'inizio del suo romanzo Roth scrive «Ma adesso Franz Tunda era un giovane senza nome, senza credito, senza rango, senza titolo, senza soldi e senza professione. Non aveva né patria né diritti. Eh, se volessimo dare una lettura in una chiave geopolitica, ci accorgeremmo che siamo davanti a una descrizione letteraria del San Papier, di quello che oggi chiamiamo, il, eh, chiamiamo migranti. Un giovane senza nome, senza credito, senza rango, senza titolo, senza soldi, e senza professione non aveva né patria né diritti questo accumularsi di senza eh, di parole che privano non vanno però intese eh, e credo in questo senso di intuire le intenzioni di eh, rot in senso davvero privativo e negativo eh, questo modo di far esistere il suo personaggio eh, ha a che fare con ehm, lo spingerlo in direzione di quello che un eh, narratologo tempo fa chiamava un fascio di possibilità narrative. Tutto quello che gli viene tolto è qualcosa che lo libera, e di nuovo però la libertà alla quale faccio riferimento non, non, vorrei, non, vuole, non vorrebbe in nessun modo essere una libertà, eh, Ingenua, ingenuamente festosa, eh, idilliaca, è una specie di eh, rischio continuo, è quasi eh, un altro modo per parlare di eh, vulnerabilità. Eh, Franz Tunda già all'inizio è privato di ciò attraverso cui si organizza, attraverso cui si organizza un soggetto storico. Un'identità nel flusso della storia. Eh, I parametri, appunto, i criteri che lo strutturano, che lo persuadono pienamente di esserci e che non li fanno mai temere di essere un fantasma. Eh, eh, alla fine del romanzo, eh, Roth scrive questo. A quell'ora il mio amico Franz Tunda, 32 anni, sano e vivace, un uomo giovane, forte, dai molti talenti, era nella piazza davanti alla Madeleine, nel cuore della capitale del mondo, e non sapeva cosa dovesse fare. Non aveva nessuna professione, nessun amore, nessun desiderio, nessuna speranza, nessuna ambizione e nemmeno egoismo superfluo come lui non c'era nessuno al mondo e siccome tra le cose che la letteratura riesce a, a ottenere c'è un, come dire, nei suoi processi eh, c'è anche una risignificazione di singole parole, di singole esperienze arrivato alla, alla fine della rilettura di, di Fuga senza fine mi sono reso conto che quel superfluo tutt'altro che eh, avere a che fare con qualcosa di distruttivo, di nichilistico o di mesto. È quasi una specie di sobrio complimento che eh, Roth eh, rivolge al, al suo personaggio. Fra l'altro uno scrittore italiano come Dante Arfelli, ha, a un certo punto in un romanzo che si intitola proprio i superflui, quasi trasformato la eh, superfluità in una vera e propria condizione, eh, perlomeno nell'Italia eh, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, eh, la condizione di chi non riusciva, eh, senza per forza patirlo, a trovare una collocazione all'interno di quel macro evento che era il eh, boom economico. Eh, e, quel, eh, e i superflui di Arfelli hanno, secondo me, anche dei parenti molto vicini nel protagonista di L'ultima estate in città di Gianfranco eh, Calligaric, eh, e eh, nell'aldino eh, protagonista di Tirar mattina di Umberto Simonetti in un caso siamo a Roma, nell'altro siamo a Milano abbiamo di nuovo a che fare con delle peregrinazioni per Aldino che è un Ulisse che vaga per la notte milanese tirando mattina, rimandando il più possibile l'alba la cosa fondamentale è allontanare quella che lui chiama l'ora seria eh, quella nella quale si metterà la testa a posto eh, dopo quell'alba comincia il suo primo giorno di eh, lavoro, quello tramite il quale la sua fidanzata e la madre della fidanzata lo considereranno degno eh, quindi la, la superfluità è eh, diciamo un altro connotato all'interno del ritorno mi Fermo qui eh, quelle che ho provato a condividere, appunto, sono delle immagini, dei racconti, dei collaudi. Eh, mi affido a Emanuela per eh, proseguire il, il ragionamento. Grazie Giorgio, grazie per questi collaudi. Non è facile commentare perché è accaduto esattamente quello che immaginavo, avevo detto eh, in, all'inizio, eh, questo, questo grafo eh, di conoscenza che piano piano si allarga e a cose si collegano altre cose in un modo molto affascinante. Mentre parlavi eh, naturalmente prendevo eh, appunti e mi sono venute in mente molte altre cose, parlavi di un cane, quindi subito ovviamente il pensiero va al, al cane Argo, quindi, Uh, hai parlato di, di ulisse poi mi sembra che tu abbia parlato di più livelli quindi un, un, un livello del sottosuolo un livello del, uh, diciamo del, uh, di, di pianura e poi un livello di, uh, di, di ascesa verso la, la montagna anche qui mentre parlavi di non so cosa mi è, uh, non ricordo ora in questo momento cosa mi hai fatto tornare in mente un racconto di thomas bernard di Midland uh, fils con l'ascesa al mm -hmm con l'ascesa nella vecchia casa quindi un ritorno anche in questo caso nella vecchia casa eh, paterna e quindi il, eh, il ritorno alla, alla famiglia poi hai citato beh, sul tunnel di platini e di tutto ciò che riguarda il calcio io non, non so nulla quindi per, per tunnel lo inserisco nella tua categoria diciamo che ho inserito inizialmente sul sottosuolo perché questo per me è un tunnel Uh, e uh, naturalmente ora mi verrebbe da raccontare l'aneddoto del tunnel sotto la manica delle talpe ma non lo farò uh, per non rubare uh, uh, troppo tempo uh, però hai parlato dei musicanti di brema quindi di questa fiaba dei fratelli Grimm. Um, che tu hai citato in un racconto uh, che si chiama si intitola storia del mio presente in una raccolta che è uscita nel 2019 eh, titolata Risentimento a cura di Giovanni Accardo e mi aveva colpito questa scelta dei, eh, di questa fiaba in cui non c'è un ritorno dei quattro animali eh, però è una fiaba eh, che tu citi credo all'inizio nel blocco iniziale di questo racconto che parla di ritorni tra l'altro ed è eh, e di non ritorni soprattutto è un Credo che potremmo definirlo un diario del lutto, in qualche modo, di un doppio lutto, perché ci sono più livelli, eh, diciamo, di non ritorno e di attesa di un ritorno. Poi, se vorrai parlarcene, naturalmente eh, ci farebbe piacere, mi farebbe piacere. E, eh, e parli appunto di questa fiaba dei musicanti di, di Brema. Eh, e mi hai fatto venire in mente ovviamente eh, i, le funzioni di prop, perché nelle funzioni appunto del... Uh, delle costanti all'interno delle, delle fiabe, so che no, no, non è molto di moda parlare di prop, ma uh, una costante appunto il ritorno del, dell'eroe um, o alla situazione di partenza o comunque alla casa e, uh, e talvolta uh, un'altra funzione di, di prop è il ritorno del, del, del protagonista, dell'eroe con un travestimento, so, il, il, il protagonista Ritorna, uh, ritorna a casa o, o ritorna nel proprio paese uh, ma con un travestimento non viene uh, riconosciuto e quindi insomma si torna ancora al, all'archetipo uh, di, uh, di Ulisse e, uh, e quindi ci sono questi tre livelli uh, in cui si potrebbero dire, credo, mh, moltissime cose il fatto che tu abbia uh, parlato in qualche modo uh, dell'età adulta e uh, abbia citato uh, anche dei romanzi di formazione uh, mi ha dato da, da pensare e uh, per controparte ho pensato invece a un ritorno uh, del tutto in antitesi uh, verso uh, diciamo un cambiamento del protagonista che sia in positivo o in, neg in negativo cioè il ritorno uh, um, del suicida e mi è tornato in mente un uh, una scena di un documentario che mi avevi raccontato tu tanti anni fa, eh, che, ho, che ho scoperto grazie a te, eh, di Herzog, eh, Incontri alla fine del mondo, in cui eh, vengono, eh, seguiti, eh, vengono seguite le migrazioni di, di, uh, di un gruppo di pinguini e a un certo punto uh, un pinguino all'improvviso, uh, invece di andare con tutto il gruppo, si gira e torna verso le montagne. In una storia drammatica perché, que questa tipologia appunto di uh, questi tipi di pinguino che esistono veramente si staccano dal gruppo e tornano alla montagna, e in sostanza vanno a morire, si, su si suicidano. E quindi, ri ritornando indietro, uh, compiono un atto uh, folle di autolesionismo, uh, che forse non, uh, non, uh, non fa parte degli esempi che hai uh, inserito in, in tutto uh, in questo uh, carotaggio. Uh, che uh, hai fatto allora se, se vuoi proseguire il discorso con, con queste uh, insomma queste riflessioni questi altri uh, punti che ho che ho aggiunto e, oppure se vuoi parlare di storia del mio presente uh, che è un bellissimo uh, che è un bellissimo racconto uh, come insomma ti senti più a tuo agio intanto comunque grazie per, uh, per questo primo intervento che hai fatto, che è stato davvero molto molto ricco. Eh, magari una storia del mio presente ci arrivo ma, ma non comincio da, da lì perché potrebbe essere eh, un modo per ribaltare la prospettiva e ragionare non tanto su eh, chi ritorna eh, ma su chi attende. Qualcuno che, che ritorna. Partirei dal pinguino, in realtà nel documentario di Herzog le cose stanno in un modo leggermente diverso rispetto a come le hai descritte. Herzog intervista un etologo, eh, molto bizzarro anche nel modo di esprimersi, lo intervista su qualcosa di cui ha sentito parlare, credo proprio a proposito dei pinguini Imperator. Eh, gli stessi dei quali racconta Daniele del Giudice in Orizzonte Mobile eh, Erzog vuole sapere se questa cosa di cui ha sentito parlare che riguarda la pazzia, la follia dei pinguini ha un fondamento oppure no l'etologo risponde eh, che diciamo, non ci sono casi eh, documentati di pinguini eh, che si considerano, che si sentono Napoleone Bonaparte, ma che è stato possibile osservare alcuni comportamenti eh, sui quali, diciamo, le valutazioni, i giudizi dell'etologia eh, restano sospesi. Eh, vale a dire, si è osservato il comportamento migratorio eh, di un eh, branco di pinguini lì Herzog eh, fa cinema nel senso che mostra delle immagini ma non necessariamente sono le immagini che corrispondono davvero al, eh, al drappello descritto dall'etologo eh, questi pinguini si muovono dalla colonia verso eh, il mare verso un altro tratto di mare dove vanno a, a cacciare. Quindi quel comportamento è strettamente legato a un bisogno di continuare ad adattarsi all'ambiente. Si osserva che eh, alcuni pinguini proseguono verso quella che è, diciamo, la loro destinazione. Altri a un certo punto si fermano e tornano indietro, tornano alla colonia, come se appunto intuissero tutte queste parole sono improprie ragionando di animali perché spingono il discorso verso una specie di antropocentrismo che denuncio dichiaro immediatamente non è che il pinguino dice a se stesso mi sa che non ho forze sufficienti per arrivare fin lì è più prudente tornare indietro c'è qualcos'altro eh, non di meno complesso ma di senz'altro differente eh, che accade. Quello su cui l'etologo e Herzog si eh, concentrano è il pinguino che rimane da solo al centro della distesa bianca dei ghiacci, non va avanti, non torna indietro, ma prende una terza via e dopo essersi come Guardato intorno dopo aver, tornando al discorso di prima esitato, tergiversato, si muove in direzione di un bianco eh, irriducibile, eh, centinaia e centinaia di chilometri eh, di ghiaccio. La voce in inglese di Herzog Inoff, eh, osservando il comportamento di questo animale, si chiede: But why? In quel momento, fra l'altro, c'è una scelta di, una, una, di montaggio bellissima perché il pinguino si ferma, si gira, è come se guardasse verso la voce eh, e dicesse, dice a me, eh, si gira nuovamente, dando le spalle a noi che lo guardiamo, continua. Eh, mi verrebbe da dire come fa la scrittura eh, a eh, attraversare tutto quel bianco. Questi frammenti su YouTube sono tra le poche occasioni in cui i commenti invece di essere soprattutto eh, e anche forse strutturalmente necessariamente eh, stupidi, sono dei, mh, dei giochi a inventarsi eh, la destinazione, a immaginarsi verso che cosa quel pinguino sta andando. A volte sono delle considerazioni così eh, di, poco interessanti, altre volte... Eh, ci sono delle immagini che hanno quasi una qualità letteraria. Rispetto a Thomas Bernard è vero che nel racconto al quale fai riferimento c'è un eh, ritornare. In Bernard ci sono dei movimenti eh, che riguardano il ritorno che eh, si producono a livelli diversi, a livello drammaturgico e a livello stilistico. Eh, la cantina uno dei cinque libri che costituisce la sua autobiografia ha un incipit bellissimo, che è quello in cui si fa riferimento agli altri. Li incontrai, vado a memoria e probabilmente sbaglio qualcosa, nella direzione opposta. C'è qualcuno, un ragazzino, che esce di casa per andare, a raggiungere quella che è la destinazione prevista e naturale nel suo primo giorno di scuola, eh, il ginnasio, ma a un certo punto si volta e non è che semplicemente cambia direzione, cambia tragitto, è come se innescasse un altro tipo di prospettiva eh, che con, la, con il ritorno forse ha qualcosa a che fare. Decide di impiegarsi come garzone, all'interno di una bottega nella quale, se non ricordo male, vendu viene venduta frutta e verdura. Eh, questo è il livello drammaturgico. Quello che a me affascina molto in Bernard è il, il, il ritorno a livello stilistico, eh, che ha a che fare con la forma della frase. Eh, questo movimento, che mi sembra quello delle impastatrici, eh, queste macchine meccaniche, queste macchine spesso circolari con eh, l'impastatrice al centro eh, e questo movimento nella sostanza colloidale eh, lento eh, ma allo stesso tempo determinato hai l'impressione che nulla possa arrestarlo. Eh, la frase di Bernard è una frase nella quale senti eh, un andare, un primo movimento che ha a che fare con eh, l'andare. Si producono alcune parole. Queste parole diventano nella ripetizione delle parole chiave. Eh, e a un certo punto la frase si allunga, e eh, forse in un certo senso costruisce un movimento spiraliforme, e si porta dietro. Eh, il materiale che ha generato eh, all'inizio eh, si fa ipnotica, si fa ehm, equilibratamente eh, tortuosa, soprattutto riesce a essere, le prime volte in cui leggevo Bernard questo non, non, non lo capivo, è una cosa che mi è diventata più chiara eh, negli ultimi anni, riesce a diventare anche profondamente comica. Cioè io per tanto tempo non riuscivo cioè non, non sentivo la comicità di Thomas Bernard che mi è diventata più chiara negli ultimi anni rispetto al ritornare travestiti eh, all'archetipo del ritornare travestiti si sa che Ulisse arriva a Itaca eh, godendo di un travestimento che gli amici dei gli hanno concesso eh, è gli incontri che scandiscono eh, questa prima parte del ritorno, che però non, come dire, non si compie davvero quando Ulisse tocca Itaca. Ulisse deve meritarselo il eh, ritorno. Forse lo sa dall'inizio, eh, da dieci anni prima, che deve meritarselo, che non deve semplicemente compiere un percorso. Gli incontri sono incontri sempre condizionati dal travestimento eh, il porcaio eh, telemaco eh, all'inizio non lo riconoscono persino Penelope non lo riconosce dopo l'uccisione dei proci addirittura è turbata spaventata da quest'uomo che ha compiuto questo eccidio e i due dovranno condividere un segreto affinché il ritorno sia davvero tale, sia davvero compiuto. Eh, Penelope provoca eh, Ulisse o quell'uomo che si trova davanti, c'è un accenno al letto nuziale e lì Ulisse racconta quello che soltanto lui e Penelope sanno, che eh, il letto nuziale è stato scavato, Uh, nel tronco enorme di un ulivo, uh, la camera da letto è stata costruita intorno a quel tronco e l'intero palazzo si è sviluppato a partire da quel segreto che ha una caratteristica, è un segreto fatto di legno e tessuto, perché il letto è legno e tessuto. Il telaio è a sua volta, che è un'immagine del come si può dire della strategia di Penelope è un dare tempo al tempo essere contemporaneamente artefice e distruttore il telaio eh, con il quale Penelope sta tessendo il sudario per il padre di, di suo marito è fatto di legno e eh, come dire trova il suo compimento nel tessere dei eh, filati, nel costruire dei tessuti. C'è un momento all'interno dell'Odissea, poi torno a Itaca, eh, in cui Ulisse, ottenuto da Nausicaa di potere, da um, Calipso di potere eh, ripartire, eh, si fabbrica una zattera. Eh, questa zattera poi sarà esposta ai mari alle tempeste e la zattera è di nuovo un manufatto costruito con il legno e con quella ma materia vegetale che è il cordame nella versione televisiva del 68 dell'Odissea, tra le più belle secondo me che sono state realizzate, quella di Franco Rossi eh, Schiva Zappa e, e Bava eh dove Penelope e Irene Papas, ehm, gli sceneggiatori decidono di dare un'interpretazione marcata a quello che nel testo letterario è soltanto un'ipotesi. A un certo punto Ulisse dice eh, cercherò di continuare a governare la zattera e se i venti la scompiglieranno, se i marosi la faranno a pezzi, io... Ehm, proverò a tenere insieme i pezzi una intenzione, un proposito non puoi eh, all'interno di una narrazione audiovisiva eh, farlo esistere se non decidendo di ometterlo o di realizzarlo in quella versione eh, Ulisse si ritrova esposto alla tempesta e davvero sembra un tessitore che tiene insieme i pezzi di qualcosa che il mare scompiglia. Mi ha colpito nell'ultima lettura dell'Odissea, dell fatta anche intersecando il testo letterario con alcune versioni, questa per la tv del 68, un'altra di Mario Camerini per il cinema, molto enfatica con eh, Kirk Douglas. È una bella scelta di casting perché... Eh, Silvana Mangano interpreta tanto il ruolo di Penelope che di Circe e tanto centripeta che, che centrifuga. Eh, mi ha colpito questo ricorrere eh, di questi materiali, il telaio che è il più nuovo, la zattera eh, con il cordame vegetale che tiene insieme i tronchi e alla fine il, il letto. Eh, come se il ritorno e l'attesa di chi non ritorna fossero delle preghiere che i due sposi eh, rivolgono soprattutto al sentimento della mancanza. Eh, tessere, distruggere, ritessere è un modo per protrarre il sentimento della mancanza, per farlo durare di più. Ma andando di nuovo a Itaca... Eh, ad Argo. Ehm, Quello è un momento, eh, siamo nel diciassettesimo libro, eh, che è uno dei due, se non sbaglio, nell'Odissea in cui Ulisse piange, piange davanti al racconto del re dei Feaci, che non sa di stare raccontando a Ulisse la storia di Ulisse, quindi piange davanti a un organismo strutturato, Ulisse piange davanti a una narrazione, davanti a qualcosa che ha un'architettura, si riconosce all'interno di quella e l'esperienza emotiva è determinata dallo stare dentro una narrazione. Quando piange in un modo più sobrio, eh, c'è un accenno minimo, una lacrima che si cancella dal, dal viso, eh, accade davanti ad Argo che lo riconosce e muore. E in quel momento è come se fossimo agli antipodi della prima situazione. Ehm, perché non c'è racconto, non c'è risorsa narrativa nello sguardo di Argo. La nostalgia che Argo prova nei confronti di Ulisse è più potente, struggente di quella che Ulisse può sperimentare davanti all'animale. Eh, Argo era cucciolo quando Ulisse è partito, ha vissuto tutta la sua vita avendo in Ulisse in qualche modo l'equivalente di Rosebud per Charles Foster Kane, la vita non vissuta, la vita mancata. Nello sguardo di Argo che osserva ulisse, guaisce e poi eh, muore, non c'è nessun racconto. Siamo a un livello destrutturato, molecolare, originario, in un certo senso anteriore alla eh, narrazione stessa, come se questi due estremi fossero quelli che possono condurre l'eroe omerico al, eh, al pianto. Chiudo con eh, due... Eh, variazioni su questo Ulisse che fra l'altro è secondo me molto attratto dall'Andirivieni di cui parlavamo prima eh, Ulisse non è vittima di un ritorno mancato, è l'artefice di un ritorno procrastinato e eh, lui a scegliere di avvicinarsi il più possibile a Polifemo e lui ad addormentarsi eh, quando è in prossimità di Itaca e dentro l'Otre ci sono i venti contrari eh, che in quel momento non possono impedirgli di toccare eh, Itaca. Ma giusto in quel momento Ulisse si addormenta, i suoi uomini sono convinti che Eolo gli abbia regalato del, dei tesori aprono l'Otre e i venti contrari si scatenano. Sembra che ci sia quasi una collusione, una complicità, un bisogno di Ulisse stesso di rimandare il più possibile eh, un evento che per diventare fondamentale deve essere appunto eh, meritato. L'Ulisse dell'Andirivieni è quello dipinto in alcuni quadri alla fine degli anni Sessanta, uno di questi dipinti è proprio del 1968 da Giorgio De Chirico. Il ritorno di Ulisse, di Giorgio De Chirico in particolare, è quello che vede Ulisse su una barca all'interno di una stanza, una porta socchiusa, una finestra da un lato, un quadro dello stesso De Chirico eh, sulla parete opposta, è qualcosa che sembra un tappeto, eh, una specie di oceano miniaturizzato, ridotto alle dimensioni di un eh, tappeto, come se ehm, Ulisse fosse la eh, perpetuazione di quell'immagine. Ulisse però ha nella classicità, nella sua esperienza del ritorno, un vantaggio che forse, un privilegio, che forse manca eh, agli Ulissi di contemporanei, eh, vale a dire a qualcuno che lo attende eh, quando in uno degli ultimi episodi di Breaking Bad che si intitola Money Blood eh, Walter White, il protagonista questo chimico che è, come dire, si è avventurato nella criminalità fino a mi verrebbe da dire ritornare Finalmente a ciò che desiderava Heisenberg eh, eh, quando ritorna nella casa, nella casetta schiera eh, nel New Mexico, dove lo abbiamo visto eh, in tantissimi episodi: il prato, il vialetto, gli ambienti interni, il eh, giardinetto mh, nello spazio posteriore, la piscina. Eh, ritorna da ricercato, ritorna in uno spazio delimitato da una cancellata con un cartello mh, che tanto fa tornare in mente Quarto Potere, come il Notress Passing, eh, passa in mezzo alla, a questa recinzione, quindi prima di tutto ci chiarisce che l'Ulisside contemporaneo ritorna in un'Itaca che deve violare, che non è più sua, eh, vaga all'interno delle camere che sono state eh, devastate, svuotate. Lo spazio, è come non l'abbiamo mai visto prima, eh, ha manifestato tutta la sua vulnerabilità. Lì dentro non abita più nessuno sul retro ci sono gli skaters che si esercitano eh, all'interno della vasca vuota, dove prima c'era la piscina, quel secco rimbomba eh, laddove prima c'era il liquido, c'era l'acqua. E c'è un momento in cui eh, Walter White recupera eh, una capsula che lì serve per gli ultimi atti della della storia raccontata in quella serie televisiva e dopo averla recuperata si risolleva e c'è un gioco di luci eh, di rifrazioni, di riverberi che smaterializza il suo volto in quel momento eh, possiamo dire che l'ulisside contemporaneo è completamente ritornato è completamente ritornato perché è irriconoscibile, ehm, perché il percorso che ha compiuto gli ha concesso di diventare un fantasma. Quando uscirà e aprirà il bagagliaio della sua macchina si imbatte in una vicina di casa che svolge una funzione analoga a quella di Argo, non muore, ma lo guarda come se guardasse un fantasma. Eh, il sacco della spesa le cade per terra lui, Walter White, la saluta l'episodio comincia eh, perché questo frammento precede diciamo la, la, la sigla eh, nel ritorno che ho in mente quei sense, quei nessun eh, di eh, Roth sono una costante L'identità non è piena, coesa, compatta, tetragona, indistruttibile. Ha raggiunto eh, come dire il punto estremo della sua rarefazione. Guardi il volto di quell'ulisside e vedi soltanto eh, dei giochi di luce. Grazie. Eh, tra l'altro quello che dicevi del ritorno della casa alla casa che non è uh, la propria casa è quello che poi scrivi sempre in, uh, nel racconto cosa citato sarà del mio presente uh, in cui scrivi da quando sono tornato a vivere a palermo abito in una casa che non è la mia vera casa la mia vera casa non esiste non esiste ancora forse non esisterà mai uh, io vorrei proseguire uh, ovviamente uh, il dialogo con uh, molte altre domande, però uh, vedo, vedo che uh, è un po' tardi e mi piacerebbe che anche chi uh, ci sta ascoltando uh, intervenisse. Quindi la, la, la chat è aperta uh, sia su uh, YouTube che su uh, Webex uh, se qualcuno voglia di scrivere un intervento oppure... Direttamente uh, intervenire aprendo la cam e l'audio, uh, naturalmente ci farebbe piacere. Prego, Guido Mazzoni. In, in, in, in attesa che magari intervenga qualcuno uh, in, in chat, volevo, uh, volevo innanzitutto ringraziarti per questa bellissima um, serie di, di, di, di riflessioni e racconti concatenati intorno a, a, ad un tema. Um, mi ricordo che una volta avevamo parlato proprio delle, delle, delle partite di calcio in televisione eh, negli anni 80 del fascino peculiare che avevano e anche della, della differenza fra la temporalità delle partite di calcio e la temporalità delle partite di basket, nelle, nelle partite di calcio eh, soprattutto all'epoca si poteva perdere tempo quando si era in vantaggio, nelle partite di basket, o nelle partite di, di pallavolo o nelle partite di tennis, invece bisogna continuare a produrre punti per arrivare in fondo e questo cambia completamente la, la, la percezione eh, dei rapporti di forza e la percezione del tempo e la percezione del, del, del rapporto con l'agire. Ma in realtà volevo chiederti un'altra un cosa, perché all'inizio della, della vostra conversazione eh, Emma mi sembra ha citato eh, il, il cosmonauta di Boatto, che mi faceva venire in mente una uh, pagina del tempo materiale, quello sul um, il, il racconto della sonda, Uh, russa che plana su, su che deve atterrare eh, metaforicamente su, su palermo e mi veniva, mi veniva in mente uh, questa considerazione che il, il tempo uh, nei uh, voli spaziali ha una uh, configurazione particolare e uh, la, la configurazione più angosciosa e carica di significato è probabilmente la, la configurazione del tempo di ritorno perché eh, il tempo del ritorno delle sonde o peggio dei voli con esseri viventi a bordo deve essere calcolato alla perfezione e chi eh, vola sa anche che eh, se lo scudo termico che protegge eh, la, la navicella Uh, si, si danneggia o è già danneggiato in fase di ritorno quel momento sarà il momento della sua morte lo sa fin dall'inizio quindi il, il volo è costruito in funzione di questo momento della verità che deve necessariamente arrivare uh, poco prima del ritorno uh, su questi sono state costruite narrazioni uh, di realtà e di finzione molte volte eh, e volevo, volevo mh, delle considerazioni tue a questo proposito perché ricordo che anche la, la, la sonda eh, del tempo materiale aveva un problema di discesa no? che doveva, doveva, il suo tempo di discesa doveva essere ben calcolato perché altrimenti si sarebbe schiantata al suolo, sì, la, la sonda all'interno del romanzo a me era All'inizio di un capitolo eh, in un certo senso improprio perché essendoci una specie di regola interna in quel romanzo che è quella di far corrispondere ogni eh, capitolo a un mese del 1978, quello invece è un tredicesimo capitolo eh, e adesso a posteriori eh, mi verrebbe da considerarlo anche sulla base di quello su cui ragiono da, da, da un paio d'anni, davvero come il capitolo del ritorno. La sonda serviva a modificare la prospettiva, eh, il punto visuale, a far esistere il protagonista per eh, almeno un paio di pagine in terza persona. Eh, una terza persona che, come dire, mh, rispondeva a un mio desiderio, e forse in un certo senso anche un suo, esistere un po' in terza persona invece di essere per tutto il tempo imprigionato dentro la, la prima persona. Eh, si può immaginare il eh, destino di un personaggio come accennavi, come eh, la preparazione del proprio del proprio ritorno di ciò che sarà il, il proprio ritorno eh, è qualcosa che accade a tanti livelli diversi da quello politico a quello spettacolare è entrato a un certo punto attraverso alcuni titoli cinematografici anche ehm in dei giochi espressivi, in delle esclamazioni eh, in cui il sottotitolo di un film, il ritorno, eh, è subito enfatico e, e maestoso. Eh, io penso a, eh, a due ritorni, eh, anzi a uno in particolare, eh, che è molto semplice, molto lineare, molto nordamericano, eh, dal mio punto di vista continua a essere sempre anche molto commovente ed è un ritorno che sta tutto in uno sguardo una preparazione un desiderio di un ritorno e allo stesso tempo la consapevolezza del fatto che questo desiderio non può che essere frustrato eh, ed è lo sguardo di Carlito eh, all'inizio e alla fine di eh, Carlito Suey di Brand Palma. Tutto il film è inscritto all'interno di questi due sguardi, di questo stesso sguardo eh, in cui Al Pacino viene osservato da una prospettiva zenitale, mentre la Lettiga, la Barella, lo sta portando verso qualcosa che, che non verrà raggiunto, verso una. Eh soluzione che non può essere raggiunta Carlito è eh, un irredimibile che però a un certo punto ha un desiderio di redenzione che progetta, programma eh, la propria redenzione, la organizza eh, vorrebbe riuscire a eh, compiere il ritorno eh, l'amore per, eh, per una donna sarà classicamente quasi in modo stereotipato eh, decisivo in questo senso quando però Carlito eh, dopo una serie di azioni rocambolesche eh, raggiunge la soglia eh, la banchina del treno oltre la quale c'è il mezzo che lo porterà lontano se è, è sufficiente varcare quella soglia e tutto è finito nel senso migliore eh, il suo principale nemico lo affronta, lo colpisce a morte e quella soglia non verrà mai varcata. Carlito è come quei personaggi che stanno su un tapirulan davanti a una porta aperta, eh, continuano a camminare sul tapirulan ma, ma la soglia non può essere varcata. Quando De Palma chiude la sua narrazione su quello sguardo che non, ha, che non è inerte, lì c'è secondo me uno splendido lavoro attoriale come c'è nello sguardo di De Niro alla fine di C'era una volta in America. Ehm, lo sguardo di Carlito è uno sguardo umido, ehm, come se ci vedesse benissimo nel momento in cui eh, il dispositivo che serve a guardare si è offuscato, si è offuscato per una lacrimazione che non è di commozione, è una lacrimazione eh, che è quella, come dire, di un uomo esausto, di un uomo esausto che viene liberato da questa infinita fatica che è quella di provare a superare la soglia. Quello che mi ha colpito ragionando su quello sguardo, su, quelli, su, quelli, su quei ritorni preparati che sono però dei ritorni impossibili, dei ritorni necessariamente perduti, è che eh, la qualità più precisa, eh, il sentimento più a fuoco, lo si trova negli sguardi animali, mi verrebbe da dire di nuovo nella mucca di cui parlavo, e in quel momento c'è qualcosa anche della mucca nello sguardo di Carlito, nello sguardo di King Kong, eh, in cima all'Empire State Building, alla fine della sua storia d'amore, all'inizio della separazione fisica, prima di precipitare, penso soprattutto alla versione di... Uh... quella con Naomi Watts, di Peter Jackson, in cui probabilmente la fissità di tutte le altre parti del corpo fa diventare lo sguardo eh, la parte allo stesso tempo più muta ed, ed espressiva. Lo sguardo di Baltasar, l'assino del, del film di Bresson, lo sguardo del Puffin, la pulcinella di mare, l'animale simbolo del, dell'Islanda, sguardi animali che non assumiamo da esseri umani come semplici qualora questo aggettivo abbia senso per descrivere uno sguardo animale come semplici sguardi animali, sono sguardi postumi, sono gli sguardi di chi ha visto tutto e ne ha tratto le conseguenze, di nuovo, non costruendo una conoscenza, non arrivando a una soluzione, ma sperimentando una specie di senso di commozione, di struggimento eh, profondo. Eh... grazie giorgio e se qualcuno vuole intervenire eh... io av avrei molte domande però è, è anche vero che eh, è molto tardi eh, se posso visto che è appena è appena uscito uh, questo volume uh, per casa grande uh, con uh, il racconto tre orfani se posso proprio un breve un breve commento eh, su, su, su questo non voglio interromperti ma era comparsa ah, scusate domanda mi, non so dove... mi, mi scuso non l'avevo non l'avevo uh, non l'avevo visto uh, ora lo, lo leggo perché uh, appunto su YouTube uh, non si può leggere, quindi lo leggerò ad alta voce, Edoardo uh, scrive A proposito di tunnel e di soglie, mi è venuto in mente il racconto di palloni di, di, i palloni del signor Curto di Michele Mari anche in quel caso secondo me manifestarsi dell'età adulta perché anche in tal senso forse può essere interpretata la decisione di andare dall'altra parte del muro non è un, su, un superamento definitivo ma un andi rivieni tant'è che il pallone sarà mandato di nuovo dall'altra parte volontariamente Facendo di quella soglia invalicabile un'irresistibile un porosità a partire dalla quale appunto il ritorno assumerà una dimensione non subalterna all'andare e in un certo senso neppure alternativa. Sono ringrazio Edoardo per questo riferimento a, a una meraviglia come quel racconto di Michele Mari che è quello con cui comincia Euridice Aveva un cane. Eh, per me i palloni del signor Kurz è eh, come dire, uno dei materiali che in quest'ultimo periodo come dire, è diventato, sono diventati centrali per ragionare sul, eh, sul ritorno, nel momento in cui Bragonzi, il protagonista, eh, il ragazzino del collegio in Liguria eh, decide di scavalcare il muro che separa il cortile del collegio dove si disputano le partite a pallone dalla, dal territorio dal regno del signor Kurz immaginato dai ragazzini anzi immaginato da Bragonzi, come un ragno eh, terribile che distrugge ogni pallone in quel momento inizia a ritornare e quando si inoltrerà dentro la serra eh, che custodisce i palloni che dal 1933 sono finiti eh, e siamo nel 1966 quando il racconto si, si svolge, sono finiti dall'altra parte del muro, poco a poco ribalterà la sua prospettiva sulle cose. è come se... Durante il ritorno, eh, Bragonzi scoprisse non soltanto un altro modo per intendere l'altro, ma forse più esattamente scoprisse di essere l'altro. Perché Bragonzi a un certo punto noterà eh, i vasi vuoti sui quali non ci sono ancora palloni eh, e che attendono i palloni che si perderanno nel eh, futuro, e prima di scavalcare e andare di nuovo al di qua eh, nel cortile, comportandosi come Ulisse con i marinai dopo l'episodio delle sirene, non raccontando nulla di quello che, che ha visto, andrà a sedersi su una sedia, quella dove il signor Kurtz eh, sta seduto, attendendo il momento in cui quelli che da un lato sono palloni perduti saranno palloni salvati. È come se in quel racconto eh, Mari eh, come dire, disegnasse eh, le fondamenta di una eh, religione totalmente laica e facesse esistere la letteratura come il luogo in cui vive il signor Kurt. Kurz, il luogo in cui si prova a preservare nella consapevolezza che a un certo punto, come dire, tutto comunque si disgregherà, eh, dove si prova a, a preservare quello che eh, dall'altro lato del muro viene considerato perduto. Eh, molto contento di questo riferimento. Eh, grazie, aggiungo anche una, eh, un commento che arriva dal chat di YouTube eh, da parte di Emanuela. Quello sguardo della mucca l'ho sperimentato in India, uno sguardo in grado di chiarificare, tanto da avermi fatto coniare un modo di dire, quando sei in crisi cerca un bovino. È vero, lo, lo, lo confermo, eh, confermo anch'io, eh, eh, mi è capitato durante un viaggio e, e devo, devo confermarlo, confermarlo anch'io d'accordo uh, uh, uh, uh, uh, se, se non ci sono uh, altre domande o altri uh, interventi che naturalmente sono uh, ben graditi appunto vorrei semplicemente una piccola, fare una, un piccolo riferimento a questo racconto uh, che citavo prima tre, uh, tre orfani uh -huh perché l'ho trovato, tutto trovato bellissimo eh, e interessantissimo, però anche qui in qualche modo si parla forse di ritorni, eh, in, un certo, in un certo senso, perché tu utilizzi eh, due personaggi di Melville, di Melville eh, il capitano Haka e eh, e Bartleby, e in qualche modo Uh, citando Moby Dick, citi il, uh, un grande romanzo di ritorni su tantissimi, tantissimi livelli, a, a, a, a partire dal livello di chi sta narrando uh, la storia uh, di, di Acab e, e di Moby Dick. Uh, in tre orfani c'è un, uh, un uomo che ha compiuto 50 anni e il 12 marzo 2020 uh, trova due ospiti in casa che diventano appunto due Uh, due conquilini e uh, questi conquilini rappresentano un po' le due forze che forse si stanno uh, guidando durante la, la pandemia una forza distruttiva e una forza per così dire eroica quindi uh, da un lato uno di questi ospiti distrugge, le, uh, uh, distrugge gli appuntamenti nell'agenda del, del, del, uh, del protagonista e dall'altra il capitano Ahab controlla tutti i dati e, e connette tutti i dati relativi alla pandemia e quindi ha, uh, tragicamente ha uh, diciamo la forza uh, per uh, per uh, non entrare nel nichilismo più assoluto e su questo tu hai, hai uh, rilasciato un'intervista non su questo racconto uh, ma uh, a fine agosto sul foglio Uh, c'è stata un'intervista di Simonetta Sandivassi uh, a cui tu hai detto la fissazione sulla, sulla pandemia su questi mesi hai detto la, la fissazione della resistenza non penso di essere stato l'unico in questi mesi a essere stato visitato da un impulso altrettanto umano e per nulla nichilista a resistere tutte le volte, sono state tante che mi sono reso conto che ciò, che, uh, che ciò attraverso cui ho organizzato gli ultimi anni fissandone la centralità era procrastinabile Esistere non è una forma di pessimismo o codardia può diventare sguardo sul mondo capisco l'impulso a ritornare, ripartire ma dovremmo mantenere un minimo di attenzione e cura verso il turbamento vissuto senza liquidarlo come fosse stato un errore nel sistema poi parli, uh, parli di molte altre cose interessanti del... del delle rappresentazioni del nonime tangere, insomma, è una intervista molto, molto molto interessante, però in qualche modo si connetteva secondo me a questultimo uh, quest racconto di queste due, uh, due forze contrarie uh, che, che viviamo tutti, insomma, credo in questi in questi mesi. Se, vor, se vuoi farci un ultimo commento appunto su, su questo, se, se, se ti va. Sì, io non le, in realtà sono d'accordo sul fatto di considerare Akab e Bartleby a un determinato livello due personaggi lontani e, e forse in un certo senso contrapposti eh, che provengono dalla stessa immaginazione narrativa, grosso modo in, in un arco di tempo, in un lasso temporale, eh, ristretto cinque anni separano il capitano dal, eh, dallo scrivano da un altro punto di vista a un livello diverso invece penso che Acabe e Bartleby siano ehm, molto vicini eh, e in un certo senso ehm, in due modi diversi determinati a far accadere la stessa cosa, che è eh, la messa in liquidazione eh, di un'idea tradizionale di eh, identità. Eh, Bartleby eh, applica a se stesso una specie di principio, una specie di dieta ostinata che sembra quella che reso conto a Pontormo nel, nel libro mio eh, dove tutti i giorni scrive quello che ha mangiato tutto molto frugale quello che ha disegnato o dipinto eh, e all'interno del racconto io non volevo che, ha, che, che Bartleby eh, dicesse quello che dice nel nel libro di Melville volevo che il preferirei, che il suo preferirei di no si incarnasse, si concretizzasse eh, e applicasse eh, il suo principio, la sua dieta eh, alla voce alla vita della voce narrante a colui il quale dice io all'interno della narrazione e abita in, in quella casa quindi in un modo che è mite ma allo stesso tempo perentorio, eh, Bartleby si occupa di tutte quelle che sono le sorgenti dalle quali eh, si innerva il reticolo nel quale grosso modo viviamo immersi. La posta elettronica, l'agenda cartacea, il telefono cellulare, la rubrica, gli scambi su WhatsApp, le fotografie, cancella tutto quasi tutto, uh, non chiede permesso, non chiede scusa. Uh, quello che io mi auguro di essere riuscito a evitare, poi non posso averne la certezza, è uh, di avere, uh, come dire, per me Bartleby non è Uh, come dire un personaggio stupidamente ostile al reticolo o okay, che in modo appunto altrettanto ingenuo ti mette in guardia e ti chiede di distinguere tra ciò che è scoria e ciò che invece è fondamentale spero come dire che il personaggio non venga recepito in questo modo uh, Akab dissolve L'identità attraverso eh, un'immersione totale all'interno della visione. Eh, Aqab, eh, appena installato in casa, prende una scopa, toglie lo scopettone e con un coltello eh, trasforma il manico eh, della scopa, il bastone, in un rampone. Perché ininterrottamente bisogna preparare la caccia a partire da una consapevolezza il suo sguardo ininterrottamente scorge Moby Dick anche all'interno di una serie di cortili interni eh, a Palermo eh, si trova l'Atlantico e si vede il dorso della balena eh, Acabe è un personaggio che mh, dentro il romanzo, attraverso la sua imperiosità, mi verrebbe da dire soprattutto in quelli che sono i lunghi, le sue lunghe orazioni, a un certo punto svanisce, come se cercasse un vanishing point attraverso Lars retorica. Dico talmente che a un certo punto non sono più lì. C'è soltanto il linguaggio anche il linguaggio diventa a un certo punto eh, gassoso eh, e sono pagine incredibili del eh, romanzo di Melville, cui c'è tutta la letteratura perché non c'è più niente. Grazie Giorgio. Eh, ora è molto tardi, eh, vorrei proseguire con, con altri commenti, altre domande. Uh, ma uh, credo uh, che ti abbiamo <ride> trattenuto abbastanza quindi ti ringrazio e ringrazio tutti coloro che hanno uh, seguito il, uh, questo, questo incontro ringrazio chi, uh, chi è intervenuto e, uh, e naturalmente ringrazio il direttore Pierluigi Pellini Maria Rita De Giglio e uh, Guido Mazzoni e tutti coloro che hanno aiutato a, a, a realizzare questo incontro e gli incontri uh, precedenti, a partire dalla Ramarrama, Nicoletta Carasso e, e l'Ufficio Comunicazione, e tutti insomma coloro che sì, uh, ci hanno aiutato e ci stanno, mh, e ci stanno aiutando. Uh, vi do appuntamento per la settimana prossima, il 15 aprile, uh, sempre alle ore 21, uh, con l'appuntamento conclusivo di uh, Extrema Rap di extramarazio, con Justin Steinberg, Pietro Cataldi, Antonio Montefusco e Natascia Tonelli eh, con un incontro intitolato Come salvare eh, Dante e eh, introdurrà l'incontro Maria Rita Sigilio. Io ringrazio ancora Giorgio per uh, questa bellissima serata e questo incontro, uh, spero che ci sarà modo di uh, continuare uh, questo, uh, questa discussione Uh, direttamente a Siena uh, quando uh, potremo invitarti uh, insomma, uh, in, sul posto e, uh, e parlare uh, dal vivo, quindi non escludiamo il ritorno. Quando non, più, <ride> quando non saremo più in ogni accezione possibile ritratti, eh, che pure però, insisto, è una condizione per lo meno da esplorare, non necessariamente da godere, ma per lo meno da esplorare. Ringrazio io davvero per l'invito, per l'occasione e ringrazio tutti quelli che sono stati presenti per la disponibilità. Grazie, grazie mille e buona serata. A presto, buona serata.